salve a tutte e tutti qui ancora una volta il vostro sentenza scusate un po spero di non essermi raffreddato allora innanzitutto eh, mi spiace di non aver registrato i giorni comunque sempre un po il cellulare lento a rispondere perché c'è un cellulare vecchiotto dicevo sì infatti è quello che volevo iniziare a fare dei video con una nuova concezione mi hanno dato dei consigli su come registrare i video Io invece questo lo carico così come me ne viene e il nostro amico nogra eh, mi ha detto che conviene ogni tanto fare dei tagli e conservare il formato originale del video cioè di non eh, questo video che faccio con il cellulare nokia Ascia 302 640x480 di non dargli un formato hp e quindi niente qua sono le 19.6 dicevo spero di non essere raffreddato prossimamente migliorerò la qualità dei video e farò dei tagli ma questo lo carico così come se ne esce e se ne esce allora dicevo io già vedevo come si andava rovinando eh, la previdenza sanitaria italiana diciamo il sistema di salute pubblica eh, come lasciava sempre più abbandonate le persone in italia soprattutto come eh, lo scatafascio e la malora del sistema sanitario italiano va di ogni volta in tilt perché io sono d'accordo per aiutare la gente disperata e che ha bisogno di un rifugio ma vengono più di mille persone al giorno a cercare rifugio in italia allora già per loro il sistema sanitario a volte non funziona stanno al margine incluso quando si tratta di un raffreddore comune ma te ti immagini adesso se la nostra salute pubblica potrà far fronte eh, niente di meno non dico al dengue alla, alla malaria, che non hanno cure, magari il dengue, per esempio, l'Aeros egipti e tutte, que... ma addirittura l'ebola, che ci vengano a raccontare qualcos'altro, ma non che in Italia siamo preparati per affrontare eh, l'ebola quello non ci credo io sono molto preoccupato per tutte e tutti noi cari amici e eh, cari amiche ed amici infatti già eh, eh, mi sto confondendo dalla pre... eh, è colpa dell'Ebola e eh, anche della risoluzione dei video no vabbè a parte scherzi eh, io mi preoccupo perché non fanno, non sanno fare fronte con le scarse risorse che ha il nostro sistema sanitario a ah, attacchi di influenza o di influenza aviaria porcina a ah, chiamala come vuoi. Con più di mille immigrati al giorno che arrivano in Italia, il sistema eh, diciamo di prima accoglienza degli immigranti è collassato. Poi bisogna vedere il sistema di seconda accoglienza come che adesso c'è questo ebola questo ebola che al contrario di altri malanni altre malarie è mortale a più del 60 per di trattamenti intensivi ma se non ci sono soldi per i trattamenti intensivi e eh, figuriamoci addirittura per la detenzione della malattia e che passa che succede che vengono migliaia di persone al giorno una passa malata e amala molti o addirittura di tutti quelli che si imbarcano nei barconi basta che uno è malato che in qualche giorno in una quindicina di giorni di traversia del mediterraneo di, na di navigazione in 3 4 5 10 giorni già contaminato tutti nel barcone poi magari eh, a molti non gli si detetta la malattia eh, questa che prima c'è stato la SARS, poi la influenza A, ecco questo ebola è più difficile da dettare, è più insidioso ed è più mortale della SARS e di tutte le altre cose. Che eh, che mezzi eh, di prevenzione e di sicurezza si stanno adottando in Italia perché di quello si parla poco o niente, ma arrivano mille persone al giorno che dobbiamo mettere in quarantena la gente di Lampedusa di Ustica eh, della Sicilia eh, del Meridione perché anche in Europa ancora non si fa niente perché non se ne parla come negli Stati Uniti che c'è un panico impressionante e poi non ci scordiamo che possono usare questo ebola come eh, mezzo di distruzione di massa inoculandolo in alcuni Disgraziati e poi inviandoli come immigranti. Ecco, io vorrei sapere eh, come ci possono garantire che non andiamo incontro a una pandemia. Allora io chiedo a tutte e tutti voi: tanto non avete nulla da perdere, perché non interpellate i responsabili della sanità pubblica della vostra città della vostra provincia del vostro quartiere perché non interpellate tanto non avete nulla da perdere i responsabili regionali e provinciali della sanità eh, italiana perché non interpellate tanto non avete nulla da perdere i responsabili ai livelli nazionali della croce rossa eh, Dell'assistenza del servizio pubblico medico italiano. Io mi domando, perché non interpellate? Eh, tanto non avete nulla da perdere. Al primo ministro, al presidente del consiglio dei ministri, il primo ministro Renzi, eh, ai politici dell'opposizione, eh, della maggioranza, ai parlamentari, eh, che si può fare. A livello italiano ma anche comunitario della comunità europea e delle organizzazioni mondiali per prevenire possibili pandemie ed epidemie che diventino eh, diciamo endemiche tanto non avete nulla da perdere eh, potrete trovare gli email in internet per fare le domande eh, potrete trovare eh, le direzioni eh, mandare delle lettere i telefoni a cui chiamare eh, non solo il 0800 anche il 0810 perché se i politici non fanno nulla voi starete lì a guardare fino a che la malattia busserà alla vostra porta e ucciderà i vostri familiari i vostri parenti eh, i vostri vicini di casa Ecco, magari quelli si sì, direte eh, alcuni vicini di casa se lo meriterebbero vabbè fa niente però voglio dire poi morite pure voi alla fine allora tanto non vi costa niente interpellate i medici i professionali i ministri della salute i politici i sindaci gli assessori gli intendenti eh, i prefetti le guardie mediche i chirurghi i professori della medicina i docenti il personale medico sanitario paramedico e parasanitario perché tutti insieme ci si deve mobilitare non bisogna mettere la testa sotto la sabbia perché poi quando arriva l'ebola in tutta Europa saremo tutti morti Uccide molte persone è peggio dell'influenza aviaria, ma è sul serio, allora, sta a tutti noi e quindi anche a tutti voi fare qualcosa non si può aspettare il giorno dopo per dire ci dobbiamo mobilitare e come fare il vaccino antinfluenzario quando l'inverno è iniziato, magari hai fortuna e non ti contagi, ma sai che significa? Che dopo 30 giorni o 15 entra in circolazione il vaccino, quindi significa che in pratica, perché si attivi nell'organismo il vaccino antinfluenzario, deve essere passato un terzo dell'inverno, e magari l'influenza più non fa vittime. E quindi e che aspettiamo a prendere delle misure quando già le misure non servono, perché magari la maggior parte delle vittime sono morte. beh allora io vi saluto qua vi ringrazio ancora una volta il nostro amico nogra che ci stiamo parlando in skype io gli ho detto a eccomi, e lui mi ha detto a riciao perché ogni tanto Durante tutto il giorno ci chattiamo e Nogra mi ha detto appunto che bisogna lasciare il video nel formato originale e poi bisogna, eh, bisognerebbe, eh, diciamo, che, sì, perché se no si perde la qualità. me sono... Ma... l'avevo detto prima per vabbè adesso rivedere il video eh, bisogna lasciare a ah, fare dei tagli ecco io invece sono spontaneo proprio perché voglio condividere tutto con voi quindi eh, vi dovrete soffrire il video integrale perché perché per il momento eh, devo incorporare questi nuovi abiti di fare dei tagli al video e soprattutto di lasciarlo nel formato originario io sono sempre tentato dargli un formato full hd no si full hd e di non fare tagli quindi si vedono tante pause perché io ho voluto fare delle brutte copie dei discorsi ma non c'è niente da fare io preferisco accendere il cellulare e parlare e così mi viene tutto spontaneo però dicevo della crisi sanitaria che presuppone questo ebola che già noi già questo lo dovrei tagliare già noi abbiamo una crisi sanitaria perché già la sanità sta in uno stato critico se poi ci arriva questo ebola che facciamo noi forse mi sarò malato di ebola che facciamo noi è eh? veramente eh, pensa se arrivano mille immigranti ancora oraci che bisogna aiutarli ma se arrivano super ammalati subito si contagiano tutte le persone a lampedusa isolamento avanzato per lampedusa molti di loro il 60 per cento morirebbero e poi magari si diffonde attraverso gli uccelli e gli animali eh, nel, nella penisola e allora come collasserebbe il nostro sistema sanitario andrebbe ma allora già sta collassando adesso ogni inverno che c'è un raffreddore e ti immagini che allarme rosso sarebbe neanche ci riuscirebbe a fare un video. Un film abbastanza esplicativo, Dario Argento dell'epidemia che potrebbe scoppiare e condere in Italia sarebbe un orrore. Saprirebbe una voragine eh, ci mostrerebbe il tartaro. Quindi, che fanno i nostri politici? A parte parlare Renzi, si, sì, Renzi, no. Berlusconi sì, Berlusconi no. Berlusconi che ancora sta in politica, discute che dovrebbe stare, non so. Gli hanno dato altre condanne e ancora dialoga con Renzi. E come del SARS o del di questo Ebola? Nessuno ne parla. Non è importante, capisci? Puoi morire domani o anche contagiarti questa sera stessa. Eh, questa sera stessa, io devo essere già contagiato. Che a loro non gliene fate niente stanno con questi e renzi ha detto berlusconi berlusconi detto renzi grillo gli risponde bersani ritorna eh, Bertinotti commenta eh, eh, come prodi eh, d'alema almeno ci abbiamo una magra consolazione che l'ebola anche a questo potrà porre fine vi potrà finalmente porre fine eh. e poi si potrà mettere su tutto questo politichese un manto sordido di pietà appunto nella morgue però sarà anche per tutti noi se questi politici non fanno niente io sono molto preoccupato e in Europa e come in Italia non fanno niente non ci dicono che misure di prevenzione stanno prendendo ripeto con tanti eh, immigrati che vengono ogni giorno in italia e in europa basta che uno sia malato e in africa già sono morti quasi 2000 e eh? in pochi mesi di recludescenza dell'ebola pazzesco da noi che si fa non lo so beh vi lascio sono giorni che non faccio un video però aspettavo di essere ispirato e poi cercavo di fare dettagli al video e le dargli un buon formato per il momento non sono riuscito a fare queste due cose e quindi ho fatto un video perché mi sentivo di registrarlo oh. e poi se non viene eccellente chi se ne frega eh, grazie per seguirmi gli aumenti aumentano eh, delle visioni ogni giorno e io sono contento eh, beh allora un saluto a tutti grazie di seguirmi fate vedere i miei video ai vostri amici e ai vostri contatti come fa Nogra che porta degli amici a vedere i miei video e quindi lo ringrazio per questo eh, incoraggiamento che mi ha detto che ha fatto vedere dei miei video a degli amici che gli amici sono rimasti contenti di guardare i miei video. E quindi eh, io continuo ancora più imperterrito a fare dei video per tutte e tutti voi e anche per gli amici di Nogra che saluto. Ciao, ciao Nogra, eh, grazie per la diffusione dei miei video. Eh, ti nominerò eh, mio discepolo privilegiato e eh, mio collaboratore. Anche privilegiato eh, perché mi piacerebbe collaborare a fare video con te. Beh, adesso vi devo lasciare, se no viene pesante una cifra. Questo video il prossimo cercherò di farlo con i debiti tagli e nelle debiti dimensioni. Questo non so che dimensioni tagli. Ciao, dal vostro ciao